Amici e amiche di Involumbrite, ben ritrovati, siamo qui a Ingenio nella Bottega di arte e di antichi mestieri eh, per la celebrazione del loro ventesimo anniversario di attività. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Sonia Scallino, assessora al welfare e vice sindaca della città di Torino, alle quali rivolgiamo un paio di domande. Eh, vice sindaca, servizi come questi dedicati al cittadino, quanti sono importanti per diffondere la cultura accessibile all'interno della nostra città? Sono molto importanti, lo sono stati in questi ultimi vent'anni. buon compleanno a Ingenio e grazie per tutto il lavoro fatto in questi anni. Sono stati importanti anche in quest'anno di pandemia, quest'anno e mezzo di pandemia, per consentire alle persone che prima si incontravano fisicamente per appunto garantire l'accessibilità, il lavoro di gruppo e la cittadinanza piena a persone che sono in difficoltà, sono stati importanti in questo periodo con strumenti diversi, abbiamo visto i video premiati, sono pieni anche di ottimismo, allegria, senso dell'umorismo, eh, quindi credo che abbiano aiutato le persone, le attività fatte anche a distanza, proprio a non perdere i contatti e continuare a lavorare insieme, a sentirsi cittadini e parte di una comunità. Qual è il messaggio che volevate trasportare con, con il vostro video, vincitore del concorso, e cosa vi ha portato a iscrivervi? Noi del centro di urno, il Puzzle, della cooperativa Assione di una Cosa, sono molti anni che collaboriamo con il negozio Ingegno, portando i nostri lavori, facendo eventi, facendo anche mostre. E, e quindi ovviamente ci ha fatto piacere partecipare a questo concorso. Il video che abbiamo appena visto dentro riassume un pochettino tutto quel periodo, in particolare il primo lockdown, quello diciamo più importante, eh, di marzo, aprile, maggio del 2020, dove siamo necessariamente stati in casa e quindi abbiamo tenuto i contatti con le famiglie, con i ragazzi, attraverso i signori, attraverso gli schermi, attraverso i video e abbiamo raccolto praticamente una, una carrellata diciamo così, di attività che i signori del centro, che adesso per fortuna ci stiamo vedendo oramai da tempo, hanno svolto in quel periodo nelle proprie case e quindi abbiamo così messo insieme questo, questo video. Il video è meraviglioso, abbiamo fatto volentieri tutti insieme, tutto a posto, mi sono divertito molto. È stata un'occasione un per cercare di affievolire un po' lo stress derivante dal, dal stare chiuse in casa. È così. Qual è esattamente l'idea che vi ha portato a voler realizzare questo video? Eh, questo, questo video l'abbiamo la, fatto sempre con i miei amici di Buffoni, la, la foto Luca Nicolino, della, il presidente, e, è molto bello questo video, e, sono venuta io a prendere il, il premio, come giustamente dice Valentina, eh, abbiamo realizzato questo video durante il primo lockdown eh, proprio per cercare di coinvolgere tutta tutta tutta l'associazione e non solo perché abbiamo coinvolto le famiglie, i volontari eh, i ragazzi che ci frequentano quotidianamente proprio per cercare di eh, smorzare un po' questa angoscia che man mano cresceva in tutti noi. Quindi eh, il nostro presidente Luca Nicolino ha lanciato quest'idea e tutte le famiglie, ciascuno da casa propria sulla base della canzone eh, Cielo è sempre più blu eh, ha realizzato insomma questi, questi brevi video che poi sono stati montati e il, il risultato insomma è piaciuto e quindi abbiamo vinto questo terzo premio e siamo veramente molto contenti. Allora Ingegno in questi anni, in questi vent'anni, ehm, è stato di supporto alla cittadinanza, al vicinato, al, ai ragazzi soprattutto, è stato un luogo d'incontro eh, ma soprattutto di aggregazione. Sono, sono stati vent'anni molto belli, molto interessanti eh, e soprattutto eh, d'impatto perché comunque ogni, in ogni momento appunto si è deciso di fare eh, delle cose, delle, delle manifestazioni, eh, tutti sono stati pronti a darci una mano, quindi questo è... Eh, vabbè, il risultato diciamo di, di questi vent'anni. Sono vent'anni di attività, a questo punto la domanda che mi sforge spontanea è qual è la formula per rimanere così centrali e competitivi come servizio? Ma la formula è sicuramente quella di continuare a mantenere rapporti con tutti quelli che sono dentro il progetto e man mano di eh, aggregarne altri, nel senso che comunque solo se crei una relazione eh, i laboratori rispondono eh, e infatti quest'anno che avevamo chiesto per i vent'anni del negozio le lampade per illuminare Ingegno eh, per il suo compleanno ne sono arrivate talmente tante nonostante i lavoratori siano a ritmo ridotto come sappiamo tutti per il periodo e noi non ce l'aspettavamo abbiamo dato l'input a fine gennaio in modo che avessero tempo per carità ma veramente non ci aspettavamo una partecipazione così. Quindi è sempre tenere il rapporto, tenere la concentrazione e dare dei rimandi sui prodotti che loro preparano e, ed essere pronti anche a fare noi un'autocritica insieme a loro ma anche invece a dare degli stimoli positivi perché le cose che arrivano nei vent'anni, devo dire, sono proprio cresciute anche qualitativamente. Volevo solamente ringraziare veramente tutti i volontari, i volontari del, che così ci hanno veramente dato una mano, i ragazzi del servizio civile che quest'anno è stato particolarmente attivo, cioè quindi sono stati veramente di grande, grande aiuto, grazie a tutti.